che pensi di fare di questa mia anima che pensi di fare dove la metterai le onde del mare e questa aria gelida che pensi di fare la dimenticherai e vorrei intervenire. Non stare seduto mai, prenderti la mano e dirti: Oh, sono cresciuto. Ormai il vento mi picchia, la mia mano trema. Sai che pensi di fare? Di questo vuoi in pena. Fallo vivere e fallo svegliare con uno spillograffiagli il cuore una lezione che non può più scordare poi dalle ceneri si alzi e dica so amare Il caldo è bestiale, situazione un po' ipocrita Nel forno c'è sempre un dolce per rassicurare un vulcano tranquillo, la sua pancia isterica Nell'aria uno stormo grida, si sta per svegliare E vorrebbe partire, lanciarsi nel buio Guardare lontano e dire arrivo futuro Volare e cadere, trovare una meta che pensi di fare, di questa tua preda fallo vivere fallo svegliare. Con uno spillo graffiagli il cuore, una lezione che non può più stordare. Poi dalle ceneri si alza. Ciao yeah, so amare. Fallo vivere e fallo svegliare, con uno spillo graffiagli il cuore una lezione che non può più scordare, poi alle ceneri si alzi e dica so amare.